Ciao, mi chiamo Sara e immagino che tu sia interessato a trovare un trattamento per la pressione alta. Quindi, prima di acquistare questo prodotto, rimani fino alla fine del video dove ti dirò tutto quello che devi sapere su Cardioxil. Ho anche delle avvertenze molto importanti, quindi prestate molta attenzione a ciò che ho da dirvi per non sprecare i vostri soldi e non mettere a rischio la vostra salute. Che cos'è il Cardioxil? Cardioxil è un rimedio creato per coloro che hanno fallito nei loro tentativi di trattare l'ipertensione. È perfettamente normale avere la pressione alta dopo alcuni anni, quindi sappiate che non è colpa vostra. Anche se si prendono tutte le precauzioni necessarie, prendersi cura di questo problema può essere molto difficile. La pressione alta significa che il cuore deve lavorare più del normale per distribuire correttamente il sangue nel corpo. L'ipertensione è un importante fattore di rischio per ictus, infarto del miocardio, aneurisma arterioso, insufficienza renale e scompenso cardiaco, quindi è molto importante iniziare il trattamento il prima possibile. Pertanto, se non siete ancora riusciti a ottenere i risultati desiderati e volete farlo senza cambiare completamente la vostra dieta, senza interventi chirurgici o trattamenti costosi, dovreste prendere in considerazione l'utilizzo di un rimedio. In questo caso, Cardioxil è l'opzione migliore. Cardioxil è composto da ingredienti clinicamente testati, essenziali per abbassare la pressione sanguigna. Assumendo Cardioxil, la qualità della vita aumenterà notevolmente. Potrete finalmente svolgere le vostre attività quotidiane senza la preoccupazione che vi accada qualcosa di brutto in qualsiasi momento e avrete molto più tempo per godervi la vostra famiglia e i vostri amici. Cardioxil ha ricevuto ottime recensioni da parte dei medici di tutto il mondo, che ne confermano ancora una volta l'alta qualità e l'efficacia. Il farmaco è naturale e di buona qualità e non provoca effetti collaterali. I clienti sono soddisfatti di Cardioxil e molti lo usano da molto tempo. Per quanto riguarda l'uso di Cardioxil, va notato che un effetto buono e duraturo richiede un uso regolare e corretto. L'azienda raccomanda agli utenti di assumere il farmaco ogni giorno. Ma attenzione! Se avete intenzione di acquistare il Cardioxil, un'avvertenza importante da sapere è che dovete fare attenzione al sito web dove lo comprerete, perché il Cardioxil è venduto solo sul sito ufficiale. Questo prodotto non è venduto su Amazon o in farmacia quindi, per aiutarvi, ho lasciato il link al sito ufficiale qui sotto, nella descrizione di questo video, in modo che possiate essere sicuri di acquistare il prodotto originale. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati al sito ufficiale del produttore e poter effettuare l'ordine. Una volta compilato il modulo, attendete la chiamata di un agente che confermerà il vostro ordine. Fate attenzione, perché il numero potrebbe apparire come sconosciuto. Se non si risponde alla chiamata, l'ordine non verrà elaborato. Tenetelo presente e, quando il telefono squilla, rispondete. L'ordine verrà consegnato a casa vostra entro pochi giorni e dovrete pagare il prodotto solo quando lo riceverete a casa. Cardioxile è ora al prezzo promozionale del 50% di sconto, ma frettatevi. Migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo gli effetti sorprendenti di Cardioxile e ne ordinano fino a 6 unità o più contemporaneamente. Per mantenere la qualità del prodotto, ogni anno vengono prodotte solo 1500 unità. Ciò significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta. Pertanto, è necessario agire rapidamente per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Ecco fatto! Ho voluto registrare questo video, innanzitutto per dirvi di fare attenzione al sito web dove andrete ad acquistare cardioxile e inoltre, se acquistate il prodotto, fate il trattamento esatto e prendetelo sul serio. Ricordate che i problemi di ipertensione possono causare gravi complicazioni per l'intero organismo in assenza di un trattamento adeguato. Per evitare conseguenze irreparabili in futuro, iniziate il trattamento il prima possibile. Spero davvero che questo video vi sia stato utile e spero anche che Cardioxil vi aiuti davvero molto a migliorare la vostra salute. Grazie mille per la vostra attenzione.